Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi E questa è una nuova gara ragazzi Stunt Maze Bank Pipe Quindi la potrete trovare sul social Non so chi cazzo l'ha creata questa gara e... e... quindi nulla Andiamo ad avviare questa gara Visto che comunque un po' Sono qui, non entra nessuno E... Vediamo, vediamo Ci prendiamo Ci prendiamo Siris personalizzata vediamo per gli altri che cazzo prendono qui va bene, dai T20 va bene, va bene vediamo, vediamo io sto lupo lo, lo becco spesso nelle gare qui c'è un lupo, lupo qualcosa lo becco spesso nelle gare già è la seconda o terza volta che lo becco mi sembra. comunque va bene Andiamo avanti ragazzuoli Aspettiamo che scada il tempo E andiamo avanti Quindi nulla Ci affrettiamo a partire ragazzi Vediamo che cazzo è sta gara Non l'ho mai fatta Vediamo Pipe bank Qui pipe dovrebbe essere Salti Non lo so Qualcosa del genere Vediamo comunque Vediamo un attimino com'è sta gara e vediamo se riusciamo a portare il risultato a casa anche oggi è tanto che non faccio una gara sul canale ragazzi intanto non lo so 3 4 giorni boh qualcosa del genere ragazzi. quindi vediamo vediamo come va mamma mia ma che, come sono messi questi dubbi qui già già partiamo male già partiamo male comunque va bene va bene l'importante è che siamo ma qui devono andare veramente a dual allo... one ah, vedi qui c'è la sorpresina devo andare due all'ora qua dentro a questi perché comunque se ti giri malamente vediamo va. vediamo qui la macchina sballonzola abbiamo veramente una cagata di velocità ragazzi anche perché veramente non conosco la gara quindi è un po' insolita come cosa questo tubo non finisce più e poi ha messo tutto quanto a cazzo de cane oh no? Eh guarda che roba! è eh, che uno dice. Eh, che quello che dicevo, oh. Oh, due cazzo vanno a destra, a sinistra. Ah, di qua. Dico no, che uno qui e dice. Oh, eh, il tubo è fatto bene, segui il verso del tubo. Vai tranquillo. Te, no, qui non si sa come cazzo è messo sto tubo. Come l'ha messo questo sto tubo? Oddio. Vediamo, vediamo. Mi sa che è tutta dentro al tubo, raga. Questo c'è i dubbi in testa al creatore di sta gara Madonna santa, ma che è? Comunque vabbè, stiamo in prima posizione Non so, a da solo, eh, perché non ci stanno altre boh, 5-6 persone Ma come cazzo stanno questi dubbi? Va bene, va bene, va, andiamo avanti Cioè, siamo scampati all'incrocetto qui che non abbiamo incrociato nessuno E quindi, andiamo famosso sto tubo e quando, quando esco da sta gara sono tutto un tubo mamma mia okay, un tubo a salire, un tubo a scende ehi, eh, guarda come cazzo stanno messi questi tubi, a merda proprio va bene, va bene se esce dal tubo ah no, questo è il primo giro quindi ragazzi è tutta dentro un tubo sta gara. pensa che palle, mo me devo ricordare Cazzo. No, raga, dai, non ci posso credere, non ce voglio credere. Sono so volato per aria con turbo. Con turbo sono volato per aria. Non ho preso un cazzo! Ma non c'ha un piccolo, non nostro da formica! Oh. Qui mi pare che c'era la sorpresina, tipo un palazzo che spunta dentro al tubo, qualcosa del genere. Fa vedere, fa vedere. Eccolo qua. Beh, però in piena curva, bello bello. Finora, finora in prima posizione. Qua tocca andare piano, che la macchina non rimane attaccata. Ecco questo, questo. È arrivato sportellone, è arrivato, eh. Fermi tutti, raga, che è arrivato il tizio che sportella. Uno non deve mancare mai nelle, nelle gare. e eh, vabbè. Eh, beh, Che fai? Guarda, capisco, sono andato io addosso a lui o lui addosso a me. Comunque, vabbè, dai. Cerchiamo di vincere la sta gara, raga a me mi sa che mi invento una serie nuova, no? Poi ditemelo voi se vi piace o meno? Che in pratica vado a romper cazzo ad le gare. Invece di vincere la gara, no? non gioco a vincela, oppure magari posso pure giocare a vincela. Però gioco tutto lo sleale possibile che posso giocare, no? Sportello a destra e a manca, faccio lo stronzo, butta la gente di sotto. E cazzate varie. Che, che ne pensate voi? Se potrebbe fare una cosa del genere? fammi ripia questo che deve arrivare oddio ma contento pure della seconda posizione eh. però vorrei arrivare ma la bottarella te la do dai vai bello va è una cosetta un po' così io, io restituito quello che ha fatto lui io nel dubbio ragazzi una sportellata gliela do nel dubbio eh, a sto punto che cazzo io gioco sempre corretto sempre sempre però se mi vengono a romper cazzo. Comunque fatemi sapere se vi potrebbe interessare una serie del genere magari un po' un po' cazziosa, magari metto pure il microfono della. dove sono qua? Oh. Metto il microfono della. della chat de, di gara, insomma, così magari sentiamo pure un po' di bestemmi. vedi, l'ho fottuta all'ultimo! L'ho fottuto all'ultimo! Dimmo all pure. sentimo pure un po' del bestemmioni delle persone in gara. E niente ragazzi, questa gara finisce qui, spero che vi sia piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi al canale, un saluto a tutti e al prossimo video, ciao a tutti.